Eccoci, allora, eh, nella lezione di oggi eh, diciamo così, completiamo un paio di nozioni sui, sui dizionari, eh, in particolare eh, abbiamo visto ieri eh, gli aspetti di eh, ricerca, cioè estrazione di un singolo elemento, no? di un dizionario, eh, oggi eh, ci occupiamo un po' della ricerca di, di, eh, di elementi, eh, ad esempio ordinamento massimo, minimo No? che possono esserci all'interno dei dati memorizzati in una, in una lista di dizionari mm? eh, abbiamo visto e, e poi chiaramente faremo un paio di esercizi no? per, per impaticirci eh, abbiamo visto che alla fine una struttura dati eh, utile no? per rappresentare delle informazioni era appunto questa lista di dizionari io prendo l'esempio che c'era qua sulle slide che era l'esempio di un elenco di studenti eh, è una struttura molto utilizzata nel senso che io uso una lista per raccogliere no, tutti gli elementi che mi servono. Ciascun elemento a sua volta è un record che rappresenta un'informazione e questo record lo rappresento a, ad esempio, anzi tendenzialmente sotto forma di dizionario, no? dove le chiavi, abbiamo visto, sono sempre le stesse per ciascun record e mi, permetto di, mi permettono di distinguere il significato dei vari valori. Valori che a loro volta possono essere di tipo intero, di tipo reale, di tipo stringa, eccetera. Come qualunque diciamo, campo di un dizionario, quindi è una struttura che si usa molto spesso, eh, ho una serie di dati, li metto in una lista, ma il singolo dato a sua volta è strutturato su più campi e quindi questi campi diventano no, le varie chiavi valori, del, i vari item un, di un dizionario, okay? ehm, Ecco, noi l'abbiamo fatto appunto ieri, vado a riprendere l'esercizio sui pianeti, no? ricordate che abbiamo lasciato un pochino in sospeso, eh, lo avevamo guardato usando la classe eh, Dict Reader, okay? dove eh, tutta la lettura del, eh, della, di una singola riga di un file CSV che conteneva anche l'informazione sui campi, veniva, diciamo così, automatizzata da questo quest oggetto Dictionary Reader che era in grado già di leggere SV, risolvere tutti i problemi di apici, virgolette, virgole, separatori e già addirittura costruire un dizionario le cui chiavi fossero i nomi delle prime colonne, no? le prime colonne che si trovavano nel file, queste prime colonne qua. Ehm... Cioè le, le colonne della prima riga, no? gli elementi della prima riga. Eh, ieri, poi la modifica che ho fatto diciamo così dopo la lezione, ehm, ci siamo accorti che i nomi delle colonne che erano presenti nel file erano un pochino scomodi perché erano nomi par particolarmente lunghi. Allora ho creato eh, prima, primo problema, secondo problema. Eh, che eh, i dati che in buona parte erano dati numerici eh, in realtà eh, venivano letti vengono letti dal dictionary reader poveretto lui non lo sa vengono letti sempre comunque come stringhe allora per risolvere questi due problemi dal, prima, dal primo punto ho eh, definito il parametro field names del dictionary reader che eh, richiede di indicare una lista con i nomi delle colonne che voglio usare o meglio lui assume che le colonne che specifico ehm, quando crea il dizionario userà quelle, quei nomi che ho specificato io anziché i nomi che sono presenti nel file e quindi io mi sono creato una lista nomi colonne con dei nomi un pochino più abbreviati un pochino più comodi eh, da utilizzare eh, rispetto alla, eh, a quelli che erano presenti nel file quindi anziché, scrivere, anziché dover scrivere density tra parentesi, di chilogrammi fratto metro, cu metro cubo eh, potrò se scrivere semplicemente densità come chiave del dizionario. Chiaramente a Python non fa grossa differenza, nel senso che densità oppure density chilogrammi-metro cubo sono entrambe stringhe che lui usa come chiave, però è un pochino più comodo per noi specificarci i nostri campi chiave. Eh, la differenza è che se io specifico i campi chiave, allora devo. Eh, diciamo così, il dictionary reader eh, ipotizza che la prima riga che legge contenga già dei dati e quindi nel caso in cui la prima riga come nel nostro caso non contiene dei dati ma contiene delle intestazioni devo leggere no? la prima riga e buttarla via eh, ignorarla se invece non specifico i field names e quindi pretendo che lui li vada a leggere dalla prima riga, ovviamente la prima riga non la devo ignorare ma la devo far leggere dal dictionary reader quindi questa istruzione qua, readline, l'ho dovuta aggiungere quando ho specificato un mio nome diciamo, di colonne personalizzato questa è la prima modifica, la seconda modifica era eh, una volta che ho letto diciamo, dal mio reader di file csv eh, un oggetto già di tipo pianeta, un dizionario già di tipo pianeta eh, io ho creato questa funzione converti float per far sì che i dati che in realtà dovrebbero essere dei numeri vengono memorizzati effettivamente come float e non come, ehm, come stringhe, l'abbiamo visto la volta scorsa, cioè abbiamo iniziato la volta scorsa questa funzione converti float che va a convertire tutte le colonne no, che contengono dei numeri. Poi in realtà la cosa era un pochino più complicata perché c'erano alcune colonne in cui il dato era incerto e quindi c'era un asterisco, come ad esempio vedete qua, e quindi quando faccio float di questa stringa che contiene asterisco mi darebbe un errore allora ho deciso di rimuovere l'asterisco prima di fare float in queste colonne che potevano avere dei dati incerti eh, così come colonne in cui in alcuni casi unknown non è noto eh, un certo dato allora in questo caso eh, ad esempio nel caso della pressione sono andato a intercettare il value error visto, visto che il caso era non c'era un numero, non bastava togliere l'asterisco, no? perché c'era proprio una, una parola chiave, tipo unknown al posto di un numero, e allora sono andato a incertetare eh, l'eventuale errore di conversione, in quel caso ci metto semplicemente eh, none come, come valore. Per tutti, qui ho convertito, ho cambiato il valore associato a una certa chiave, quindi le chiavi sono quelle, de, per le chiavi che eh, corrispondevano al al, a un valore numerico no? ho sostituito il valore con appunto il numero corrispondente alla chiave eh, l'oggetto pianeta è sempre lo stesso cioè il dizionario è sempre lo stesso ci sono andato, ci sono andato a modificare no? I, i singoli dati um, questo, eh, questa modifica l'ho fatta solo sui campi ovviamente numerici perché quelli di tipo stringa no? possono rimanere tranquillamente invariati okay? non c'è bisogno di farci nulla rimangono invariati eh, un... quindi tornando indietro il csv reader fa sì che per ogni eh, stringa per ogni riga del file venga costruito un oggetto eh, dizionario quindi questo ciclo for fa sì che ogni volta che il reader legge una singola riga mi istituisce già questo pianeta che è già un dizionario eh, fatto e finito quindi crea un dizionario e, associa a, a, crea tante, e in questo oggetto dizionario crea tante chiavi, quante sono le colonne, tante, chi, tante coppie, chiavi e valori. Dopodiché all'iterazione successiva leggerà la riga successiva e creerà un altro dizionario che contiene i dati del, della seconda riga, no? della riga successiva, dove le chiavi di questo secondo dizionario saranno uguali alle prime, ma le, chiaramente i valori saranno pre, presi dalla riga successiva. Eh, io questo dizionario lo eh, salvo o in una lista, oppure abbiamo visto, quindi abbiamo creato una lista di dizionari, oppure nella riga 53 abbiamo visto l'altra alternativa, li salvo in un eh, dizionario di dizionari a sua volta, no? se voglio accedere al pianeta per nome anziché accederlo per, per posizione, per ordine. Okay? Quindi anche per rispondere ad Alexis... Eh, il dictionary associa ogni valore del file planet a un elemento del dizionario, associa ogni colonna no, del file a una chiave del dizionario, una chiave diversa del dizionario, e ogni volta che itero, la chiave è qua, cioè il, il trucco è questo, devo, il dictionary reader è un oggetto che, su cui posso iterare con un ciclo for e ogni iterazione del ciclo for mi dà il dato della riga successiva, e questo dato viene già letto e convertito, quindi mi risparmio la lettura e la conversione del dato. Eh, in questo caso appunto abbiamo la possibilità di stampare i pianeti, abbiamo visto l'esercizio no? che abbiamo fatto ieri in cui provavamo a trovare il pianeta con la gravità massima. Però immaginiamo, eh, adesso poniamoci un altro problema, no? di ordinare questa struttura dati, quindi ho la mia lista con i miei pianeti e la voglio ordinare magari per massa crescente o per nome, crescente, nome alfabetico crescente, oppure no, con qualche altro criterio quindi immaginiamo di, eh, visto che eravamo interessati nel nostro esempio alla, alla gravità massima eh, allora possiamo anche chiederci così, eh, di riordinare i pianeti in ordine di gravità crescente okay? crescente allora eh, Chiaramente questo lo facciamo nell'ipotesi di avere una lista di dizionari, okay? come c'è anche scritto nella, nella slide, una lista di dizionari. Se avessimo un, una, un dizionario che contiene dizionari non possiamo pensare a un ordinamento perché le chiavi di un dizionario di per sé non hanno un ordine, okay? semplicemente hanno l'ordine di apparizione e di inserimento. Però quando questi elementi, questi pianeti, no? eh, che sono ciascuno rappresentati da un dizionario diverso, sono inseriti in una lista, io posso chiedermi no, in, eh, posso modificare l'ordine con cui compaiono nella lista stessa. Se io volessi fare un sort eh, Pianeti che è una lista di dizionario, punto sort per poi stamparlo, mi accorgo che eh, pianeti.sort non si può fare. Qui a un certo punto mi ha dato il messaggio di errore, che è questo: dice attenzione che l'operazione minore, cioè di confronto non è supportato, il confronto non è supportato tra le istanze di dizionario e dizionario, cioè non c'è un metodo predefinito per confrontare due dizionari tra di loro. E, a differenza di una stringa, che il metodo predefinito di confronto è quello lessicografico, di una tupla che va a confrontare prima i primi elementi, poi a partire del primo va a confrontare il secondo e così via, per i dizionari non c'è nessun eh, criterio di ordinamento predefinito. E quindi la funzione sort non può funzionare. Cosa devo fare? Devo spiegare alla funzione sort qual è il criter un criterio possibile di ordinamento. Un criterio possibile di ordinamento che eh, mi permetta, dati due dizionari, quindi dati due pianeti diciamo così, di dire quale deve venire prima e quale deve venire dopo. Allora, nel nostro esempio, eh, il criterio di ordinamento è vai a vedere la forza di gravità. Quindi, quando dovrei dire la funzione sort, quando ti trovi di fronte due pianeti, eh, quello minore tratta come minore dei due quello che ha la forza di gravità minore. Quindi, in qualche modo, sto specificando, guarda, tra tutti i campi che ha questo dizionario, ce n'è uno che mi interessa ai fini dell'ordinamento. Dell e quello che mi interessa ai fini dell'ordinamento, dell in questo caso, è la gravità. Questo caso specifico si può risolvere con una funzione che non abbiamo ancora incontrato che è citata qua su questa slide eh, che fa uso di un parametro opzionale della funzione sort che è indicato qua la il parametro key quindi la, le funzioni sort quindi sia la funzione sort, il metodo sort delle list che la funzione sorted che si può applicare anche ad altre strutture dati accettano un parametro opzionale che si chiama key questa key eh, contiene il riferimento a una funzione che estrae la chiave di ordinamento. Okay? Eh, questo è un argomento un po' più complicato di quello a cui riusciamo ad arrivare con la, diciamo, con la conoscenza di Python che abbiamo, perché noi dovremmo passare come argomento non un valore ma una funzione la quale viene chiamata per estrarre un valore, eh? c'è eh, un costruttore del linguaggio che si chiama lambda che serve a questo scopo, cioè creare creare funzioni come se fossero oggetti, come se fossero valori, ma questa parte qua che si chiama programmazione funzionale noi non la vediamo, quindi in generale non siamo in grado di eh, definire quale deve essere un criterio di ordinamento di una lista di dizionari, tranne in alcuni casi particolari dove ci sono già alcune funzioni già preconfezionate, predefinite eh, per essere utilizzate come chiave, e una di queste funzioni è la funzione cosiddetta item getter che sta in un modulo che si chiama operator ok, quindi in pratica, cosa facciamo? io voglio ordinare i pianeti sulla base della gravità questo è, attenzione che questo meccanismo funziona solamente se ho una lista di dizionari no? non in altri casi allora uso, posso usare la funzione sort specificando una chiave di ordinamento chi uguale questa chiave di ordinamento a sua volta è una funzione no? eh, che, eh, per cui nel, nel caso in cui la chiave di ordinamento per noi sia semplicemente uno dei campi del dizionario, e questa è l'ipotesi semplificativa, la chiave di ordinamento è uno dei campi del, del dizionario, posso usare eh, la funzione itemgetter che sta nella libreria, nel modulo che si chiama operator. Quindi se vado a importarlo, lo fa importare dalla classe operator.itemgetter. Quindi andiamo a vedere cosa ho fatto all'inizio. Ho importato la funzione itemgetter dal modulo operator. Allora, in questo caso sto dicendo, guarda, la chiave di ordinamento è quella di andare a prendere un campo. Quale campo? Il campo che si chiama gravità. Quindi l'argomento di item getter è il, la chiave del campo sulla base del quale fare l'ordinamento. Okay? Allora, se io facessi questo e subito dopo stampassi i pianeti, togliamo un po' di print sopra che ci danno fastidio, Se io facessi questo regolamento e stampassi i pianeti, dovrei vedere che questi pianeti vengono stampati. Dunque, prima c'è Plutone, pa, pa, pa, un po' di cose, poi ci sarà la Luna. Alla fine la forza di gravità ovviamente dipende molto spesso dalla massa, anzi, non, sia dalla massa che dal diametro, Mercurio e così via. Ok, E quindi me li ha ordinati per gravità. Se io li volessi ordinare per, eh, che ne so, quali sono gli altri campi, la eh, distanza dal Sole, allora ovviamente li avrei avuti in un ordine diverso. Beh, la Luna che è la distanza più bassa non dal Sole, ma dall da dalla Terra intorno a cui orbita. Poi avremo probabilmente Mercurio, ovviamente. Poi ci sarà più avanti Venere e così via. Ok? Um, allora uh, rispondo alle domande. Uh, Alexis mi chiede: ma perché non potevi scrivere semplicemente chi uguale uh, distanza o ad esempio gravità? Eh, questo non funziona perché la funzione chi. È una funzione che estrae un valore semplice che possa essere confrontato da un dizionario che è una struttura dati più complicata. Allora, se io scrivessi chi uguale a gravità, starei dicendo: guarda, tutte le volte che vedi un dizionario e vuoi confrontarlo, convertilo in gravità. E l'altro dizionario lo converti in gravità, e alla fine tutti i dizionari verrebbero sostituiti ai fini dell'orientamento dell'ordinamento, continuo a sbagliare questa parola, Ai fini dell'ordinamento, verrebbero tutti convertiti nella parola gravità. Poi in realtà questo si blocca prima perché gravità a sua volta non è una funzione ma una stringa. Io devo proprio indicare una funzione che dica estraimi quel campo, e la funzione che dice estraimi quel campo è appunto questa item getter è una funzione che quando ha un dizionario sa che cosa andrà a leggere da quel dizionario e restituisce in questo caso un numero e alla fu la funzione sort andrà a confrontare non i dizionari che non si può ma i numeri che sono stati estratti da questa funzione item.getter. get ok ehm... Maddalena mi chiede di mandare il programma che ho scritto finora eh, in realtà eh, l'ho pubblicato ieri sul, su, su github eh, quindi potete andarvelo a prendere vi metto il link c'era, aspetta eh. datemi un secondo vi metto il link da cui potete andare a scaricare il programma così come l'avevo fatto eh, ieri sera e sono tutti qua da scaricare ok che sono qua, ti metto il link e poi ovviamente chiaramente adesso abbiamo aggiunto queste due righe quindi questo risolve, ci risolve tutti, tutti i problemi in no? tutti i casi in cui vogliamo, ehm... Aspetta che la in cui vogliamo no? ordinare una lista di dizionari sulla base di un singolo campo di un dizionario. Mm? Eh, questo singolo campo chiaramente sarà eh, indicato come, come stringa. No? Quindi item getter tra parentesi il nome del campo. Questo funziona, questo attributo key funziona sia con la sort che con la sorted, ovviamente. E ogni volta posso ordinarlo in criteri diversi. Alla fine i dizionari sono sempre loro, eh, ma vengono semplicemente confrontati usando un criterio diverso. Questa funzione è item getter in realtà è anche più utile rispetto a questo caso specifico eh, perché può anche funzionare quando dobbiamo ordinare una lista di liste o una lista di tuple. Chiaramente quando parliamo di ordinare stiamo sempre parlando di una lista, una lista in cui voglio ordinare gli elementi, qualora gli elementi siano dei numeri o delle stringhe funziona sort e basta, qualora gli elementi siano dei dizionari funziona l'item getter con la specifica del campo del dizionario, qualora gli elementi da ordinare siano a loro volta liste oppure tuple, che alla fine da questo punto di vista sono uguali, ehm, immaginate questa, ho una serie di posizioni e le voglio ordinare, ma le ordino secondo il primo campo o secondo il secondo campo? Allora, anche qua eh, la, la funzione item si può usare anche quando la struttura dati è una lista di liste e non una lista di dizionari, semplicemente questa volta l'argomento da indicare non sarà la stringa da usare come chiave del dizionario per andare a pescare il valore che ti interessa, ma sarà l'indice della lista interna sulla base del quale fare l'ordinamento e quindi se ho un item getter di 0 ordinerà sulla base del campo 0 e quindi vedete il risultato è eh, una eh, lista sempre di liste le cui liste interne sono ordinate prima la a poi la b poi la c sul campo 0 sul primo campo mentre invece ordinando la stessa insieme di caselle sulla seconda colonna quindi item getter di 1 otterrò le stesse, gli stessi item dove prima ho gli elementi che sono ordinati raggruppando 1, 2, 3 i valori del secondo elemento, quindi di quello di 1. Quindi quando abbiamo una lista di strutture dati più complesse che possono essere dizionari o liste e vogliamo ordinarle sulla base di uno di quei campi, il modo veloce per farlo è usare questo attributo key in abbinamento alla funzione item getter. Sono casi particolari, ma sono casi particolari abbastanza frequenti quando dobbiamo gestire dei dati e ordinarli prima di stamparli prima di elaborarli, ad esempio. E quindi un altro modo no, di trovare il, pian il pianeta che avesse la gravità massima era quello di ordinare la lista dei pianeti sulla base della gravità e poi stampare l'ultimo, ad esempio. No? Quindi era un'altra possibilità eh, di risolvere lo stesso problema. In realtà, quando devo calcolare un massimo o il minimo di qualche cosa, eh, scopriamo che eh, sia la funzione max che la funzione min, anche esse hm, hanno, visto che lavorano sulle liste, anche esse hanno la, la possibilità di avere un parametro opzionale che si chiama key, che funziona esattamente nello stesso modo del sort, cioè dice qual è il criterio con cui trovare il massimo. E questo è molto comodo, perché io ho una lista di dizionari, voglio trovare, inizio, il, lista di record, voglio trovare il record più grande rispetto a un certo criterio. No, voglio trovare il pianeta, dicevamo noi, che ha la gravità massima. Allora, per trovare il pianeta che ha la gravità massima, noi lo sapevamo già fare, abbiamo scritto queste 5 righe okay, di programma. Eh, vabbè, massimo lo metto a zero, poi vado a vedere uno per uno i vari, i vari pianeti e poi c'è la riga chiave che mi calcola il massimo, confronta la gravità del pianeta col massimo della gravità che ho visto finora e mi devo salvare chiaramente sia il nome del pianeta su cui l'ho trovato, o l'indice, e sia il valore del massimo. Nulla di speciale, queste cose qua, al di là del fatto che questi sono dei dizionari, le facevamo già al. Um, All, all, diciamo, nei primi nelle prime settimane del corso ma in realtà combinando eh, usando diciamo così, anche il parametro key potrei semplicemente scrivere che il pianeta con la massima gravità uguale al massimo della lista di pianeti usando come chiave item getter di gravità e quindi posso anche qua stamparmi lo stesso messaggio, la massima gravità si trova su pianeta di massima gravità nome, nome, e vale pianeta massima gravità di gravità, parentesi quadre, gravità, Viene eh, viene un po' lungo qua da scrivere, Possiamo che La massima gravità si trova sul pianeta, ecco la, la, la istruzione chiave è questa, col max, no, in cui eh, ho calcolato il massimo di una lista di dizionari usando un certo criterio di confronto. Questo criterio di confronto è appunto la forza di gravità. E giustamente, ovviamente, per fortuna no, mi trova lo stesso pianeta di prima, quindi sempre Giove questo, solo per farvi notare, non è la stessa cosa che se io avessi costruito una lista di numeri che contiene la gravità e poi avessi trovato il massimo, perché in quel caso avrei trovato 23,1, cioè 23,1 è il valore numerico del massimo, che è quello che fa normalmente la funzione max, gli do una lista di numeri e mi dice qual è il numero più grande, questo in realtà mi sta dando il dizionario, l'oggetto intero, il record intero, questo mi dà l'oggetto pianeta, non mi dà il numero, non, è, non mi dice qual è il valore massimo della gravità, mi dice qual è l'oggetto, il dizionario, che ha la gravità massima, che è molto più utile perché a questo punto di questo oggetto posso andare a estrarre tutti i campi che mi servono, tutte le informazioni che mi servono, sulla base del criterio di quello che è, quello che sia il massimo rispetto a, a, a quell'attributo. Okay. Um, per rispondere alle domande io, mi, mi sta chiedendo se io avessi sia reverse che key come parametri di sort, in che ordine devo mettere? Nell'ordine che preferisco, quindi posso sia scrivere key uguale, reverse uguale, true, sia al contrario, prima reverse e poi ehm, key. I parametri eh, nominali, no? quelli, quelli opzionali che hanno un nome, eh, si possono sempre inserire in qualunque ordine, quindi è, è indifferente. Alexis mi chiede, con questa funzione si può estrarre un valore preciso e tutte le informazioni adesso associate, sì, penso che sia quello che stavo cercando di, di, di dire, non mi calcola il massimo di un valore, ma mi calcola l'elemento del il dizionario, l'oggetto che ha, che esibisce questo valore massimo. Questo ovviamente se abbiamo una lista di dizionari, l'item Getter lo useremo col valore della chiave, se avessimo una lista di liste, Ovviamente item getter lo useremo con un, indice, con un parametro, un argomento di tipo intero che corrisponderà all'indice no, della, della lista su cui fare l'orientamento. Ma alla fine, sempre cioè, la, la, la cosa carina è che mi ritorna sempre l'intera riga a cui corrisponde il massimo. Eh, Rebecca, reverso uguale true dentro il sort che cosa fa? Eh, fa l'ordinamento inverso, quindi dal più grande al più piccolo, anziché dal più piccolo al più grande quindi reverse uguale true per una serie di numeri meglio ordine dal più grande al più piccolo per una serie di stringhe meglio ordine dalla z alla a praticamente. quindi ordinamento inverso è come fare un sort e poi subito dopo un reverse che mi rovescia l'ordine degli elementi nella lista eh, come corollario ehm, possiamo pensare e eh, magari in alcuni casi può essere utile Combinare item getter e enumerate enumerate, non so se ve lo ricordate, era una eh, funzione che avevamo visto quando avevamo parlato de delle, delle liste essenzialmente e eh, prende una lista. Qui ho fatto con l'esempio una semplicissima lista di numeri, e eh, se chiamo enumerate su questa lista di numeri, lei mi crea non una, eh, una lista di tuple. Ok, queste tuple sono fatte dal primo elemento della tupla che è sempre l'indice, quindi vedete che è sempre che scende 0, 1, 2, 3. E dal secondo elemento della tupla che è l'elemento dei dati che gli ho passato. Eh, cosa vuol dire? 0,5 vuol dire che nella posizione di indice 0 c'era il valore 5, nella posizione di indice 1 c'era il valore 17, nella posizione di indice 2 c'era il valore 1, nella posizione di indice 3 c'era il valore 14 e così via. Quindi questa funzione numerate non fa altro che prendere un singolo valore e metterlo dentro una tupla in cui davanti ci mette anche l'indice della posizione in cui si trova. È un po' quello che fa items con i dizionari, no? l'abbiamo visto ieri. Io, se ho un dizionario, chiamo la funzione items, mi dà una, una lista di tuple in cui primo elemento la chiave e secondo il valore. E numerate lo fa sulle liste, non, su, eh, non sui dizionari, eh, e quindi ho eh, una serie di coppie, diciamo così, indice valore, indice valore, avendo questo io posso in un colpo solo usare la funzione max per eh, trovare sia la posizione del massimo che il valore del massimo in una lista, in questo caso di numeri o di stringhe, lo sapevamo già fare con un ciclo while, questo non era un grosso problema, però ci semplifica un po' la vita, eh, dire, io voglio trovare il massimo di questa lista allora facendo max di casuale mi dà 19 ok, 19 è qua ma poi dov'è il 19? allora c'erano due famiglie quelli che dicevano ok, allora facciamo eh, casuali.index19 andiamo a cercare qual è l'indice del 19 sì, si può fare però è un lavoro doppio perché prima ho dovuto guardarmi la lista per trovare dove era il massimo con la funzione max e poi mi devo riguardare la lista con la funzione index per trovare dov'è il 19. Queste due operazioni in realtà le posso fare in un colpo solo, calcolando il massimo non della lista iniziale, bensì calcolando il massimo della lista di tuple che ottengo tramite i numerate. Ovviamente, poiché è una lista di tuple, per calcolare il massimo devo dire alla funzione sort qual è l'elemento della tupla sulla base del quale fare l'ordinamento che sarà ovviamente il secondo, indice 1. Quindi io faccio un giro un po' lungo, prendo una lista di numeri, la converto in una lista di tuple con le numerate in cui diciamo, affianco a ciascun numero il suo indice. Poi chiedo di ordinare questa eh, scusate, ordinare, trovare il massimo di questa lista, lista di tuple, di cui uso come criterio. Per di, per di confronto per trovare il massimo il secondo elemento quindi andrò a confrontare il 5 con il 17, con l'1, con il 14 esattamente gli stessi di prima ma eh, sto, lo sto facendo su questa lista e quindi la posizione massima che sarà poi questa 12, 19 mi viene restituito come il valore in cui si trova il massimo cioè l'intera tupla e avrò quindi una tupla in cui ho l'indice 12 e il valore 19 della, della posizione massima, quindi questo mi evita di dover fare due volte il lavoro, prima trovo quanto vale il massimo, poi, trovo dove, eh, poi scopro dove si trova, no? qui in un colpo solo mi dice quanto vale e dov'è, è una combinazione appunto di item getter di 1 e numerate, lo potevamo, prima non lo potevamo fare perché eh, semplicemente usando il numerate avremmo trovato questo, ma un sort su questa lista per default, confrontando le tuple, avrebbe confrontato il primo elemento, l'indice, e quindi mi avrebbe, dato, mi avrebbe fatto un confronto per indice, invece io voglio un confronto per, per valore, e lo posso fare, andando a modificare qua il criterio di ordinamento. Quindi sono, di nuovo, caso particolare. nel caso particolare, se, se ci capita un caso in cui diciamo, ci serve trovare il valore, la posizione di un massimo, che non è poi così inusuale, eh, lo possiamo fare ricordandoci se è una lista, di valori semplici la possiamo usare con enumerate eh, se fosse eh, una lista di dizionari. Invece, eh, semplicemente ci usiamo diciamo, la sort oppure max con item getter così come abbiamo fatto nel nostro esercizio. Ehm, e questo grosso modo copre no, le, i vari concetti, le varie funzioni che ci servono per usare di base no, per poter lavorare con i dizionari. Ehm, a questo punto non ci rimane che fare qualche, qualche esercizio no? per, per allenarci un pochino, per capire un po' meglio, eh, questi sono ancora esercizi mirati sui dizionari, poi dalla settimana prossima invece faremo esercizi diciamo, complessivi sul programma d'esame, di fatto il programma d'esame l'abbiamo finito in questo momento, okay? quindi da adesso in avanti no, cioè, ci rimane solamente più da impratichirci, esercitarci. Allora, proviamo a fare, almeno iniziare, vediamo a che riusciamo ad arrivare, gli esercizi che sono proposti qua sulle slide, dove si parla di strutture date complesse. Allora, strutture date, non, non spaventiamoci, eh, quando qui c'è scritto strutture date complesse non, non vuol dire che dobbiamo imparare delle cose in più, semplicemente eh, quando dobbiamo memorizzare, rappresentare dei dati reali e questi dati non sono mai semplicemente una lista di numeri, saranno qualcosa di più complicato. Eh, ricordate l'esempio dei, dei film, no? il file CSV che avevamo usato come esempio la settimana scorsa, in cui c'erano i dati dei film quindi era una lista di record eh, che corrispondeva ogni record a un film e ciascun film a sua volta aveva il titolo e va bene, era una stringa, aveva l'anno di pubblicazione e va bene, un numero, ma poi aveva l'elenco degli attori, che a sua volta era una lista di stringhe quindi per poter rappresentare bene quei dati, occorreva creare una lista di dizionari in cui e, eh, nei quali, in corrispondenza ad alcune chiavi, il valore fosse stringa, in altre chiavi il valore fosse intero e in altre chiavi il valore fosse una lista, a sua volta, di stringhe. Quindi stiamo in realtà combinando tra di loro i, i, i tipi elementari di strutture dati che conosciamo. Quindi noi abbiamo dei dati base che sono l'intero, il float e la stringa. E poi li stiamo combinando insieme creando liste, creando insieme, creando dizionari, creando tuple. Quindi, quando parlo di struttura dati complesse, parlo di una struttura dati in cui sono combinate e mescolate tra di loro questi contenitori elementari, dove dentro un contenitore ci può stare un contenitore di un altro tipo, o dello stesso tipo, fino a creare una struttura dati effettivamente no? su, più livelli, no? su più livelli di complessità. E, e poi, alla fine, spesso si. si si ripetono a questo tipo di strutture dati. Quella più semplice che troviamo tantissimo, è appunto la lista di dizionari. Però essere, possono essere dizionari di insiemi, possono essere. Beh, la lista di liste l'abbiamo già vista quando facciamo le tabelle, no? Quindi era anche quello un primo esempio molto limitato no? di una struttura dati complessa. Eh, vediamo alcuni esempi, no? Proviamo dal primo esempio che viene proposto qua, che è quello della creazione di un, di un indice analitico di un libro. Ok? Allora immaginiamo di avere un file di partenza che sia questo, chiaramente magari più lungo, però questo è quello del nostro esempio, in cui c'è scritto che nella pagina 6 c'è un determinato termine, nella pagina 7 c'è un determinato termine, nella pagina 7 c'è un altro termine, nella pagina 7 c'è un altro termine ancora e così via. Quindi chi ha scritto il documento, chi ha scritto il libro, si è segnato i termini importanti che venivano trattati in ciascuna pagina. E quindi per ciascuna pagina qui abbiamo costruito in un file l'elenco dei, dei termini importanti che sono presenti su quella pagina lì. Quindi è l'elenco dei termini importanti ordinati in qualche modo per pagina, divisi per pagina. Lo stesso termine ovviamente può comparire più volte, ad esempio example compare a pagina 7 ma compare anche a pagina 10. Addirittura lo stesso termine potrebbe comparire più volte nella stessa pagina, ma no? non c'è nulla di male, può darsi, no? E va bene, e io ho questo come informazione di base. Quello che voglio costruire, quello che mi chiedo di costruire, è un indice analitico. L'indice analitico è quello che trovate al fondo del, del libro, che funziona al contrario, in cui c'è l'elenco delle parole importanti, dei termini importanti in ordine alfabetico, e a fianco di ciascuno c'è l'elenco delle pagine in cui questo termine compare, ordinato ovviamente per numero crescente di pagine. Quindi io voglio passare da questa informazione, per ogni pagina mi dice un insieme di parole, una o più parole, alla versione in cui per ogni parola mi dice l'elenco delle pagine che compare. Okay. Um, come possiamo fare, adesso qui il, non, lo facciamo, non guardiamo le slide dove c'è già la soluzione, ma proviamo a ragionarci insieme. Quindi il file su cui dobbiamo lavorare è quello che vi ho condiviso prima della lezione Index Data, eccolo qua. Allora, cosa dobbiamo vabbè, questi sono i, i dati di partenza dovrò ovviamente leggere questo file e costruire una struttura dati in cui mettere questi dati man mano che arrivano e che mi permettono poi di stampare l'indice analitico nella forma che mi serve allora qual è una struttura dati adatta a questo problema Beh, io guarderei la soluzione cioè il risultato che devo ottenere il risultato che devo ottenere è un insieme di stringhe Okay, diverse, a ciascuna delle quali è associato un insieme di numeri. Allora, io potrei pensare di costruire un dizionario che usa come chiave il termine importante e come valore i numeri di pagina. Questi numeri di pagina Cosa sono? Beh, Non posso usare un numero solo, ma dovrà essere un gruppo, di, un elenco di numeri di pagina. Meglio ancora un insieme, un set di numeri di pagina. Perché parlo di un insieme? Perché eh, i numeri di pagina devono essere sicuramente un univoci, quindi anche se lo stesso termine comparisse tre volte, fosse citato tre volte nella stessa pagina, io nell'indice analitico non ci scrivo pagina 10,10,10, 10, 10, 10. ce lo scrivo una volta sola. Okay? Quindi quello che posso creare, che mi rappresenta bene no, l'output che devo generare, è un dizionario, quindi un array associativo, che associa a ciascuna termine chiave l'insieme delle pagine in cui compare. Poi è ovvio che il dizionario avrà un ordine di inserimento degli elementi, l'insieme delle pagine saranno disordinate, beh, per stamparlo metto poi un po' di sort nei punti chiave, ma quello è almeno, l'importante è avere la struttura dei dati. Quindi io posso pensare, proviamo a in, aprire un nuovo programma, chiamiamo indice analitico, ok, vogliamo creare, quindi creiamo un, un dizionario in cui le chiavi sia il... Eh, parola chiave, il termine importante no, da inserire. E il valore sia a sua volta un insieme. L'insieme che cosa contiene? Quindi lo metto che conterrà numeri di pagina che corrispondono a quel termine. Quindi, se volessi fare un esempio, io direi che l'indice analitico no, sarebbe un dizionario, che come lo costruisco questo dizionario? Allora, dico che la parola, prendiamo proprio l'esempio della slide, example, compare alle pagine 7,10, poi la parola eh, index, compare alle pagine, alla pagina 7 e basta però non metto 7 come numero metto sempre un, un insieme che contiene il numero 7 ok, se io avessi questa struttura dati poi aggiungiamo ancora non so, program 7.11 program 7.11 qui oh no, ho chiuso male le virgolette, scusate quindi in questo caso ho un dizionario che uso come array associativo, mi mappa la chiave, cioè il termine, col valore, cioè l'insieme delle pagine in cui questo termine compare. Adesso, qui lo abbiamo scritto tutto bello in ordine, con le parole in ordine alfabetico e le pagine in ordine numerico, non ci verrà fuori bello così dalla lettura del file, ma poi lo sistemiamo. È solo per, per, per, no, per condividere tra di noi l'idea di ciò che vogliamo costruire strutture date complesse, è un dizionario di insiemi, o meglio, un dizionario di chiavi stringa e valori insieme. Questi insiemi sono insiemi di numeri, di numeri interi. Okay? Allora, Se questo è quello a cui vogliamo arrivare, eh, creiamo un programma che lo faccia. Quindi avremo il nostro indice analitico che inizia come, prima della lettura del file non può fare altro che iniziare come dizionario vuoto. E poi ci andiamo ad aggiungere poco per volta eh, i dati che leggiamo dal file. Quindi noi leggiamo eh, with open, il file si chiamava eh, indexdata.txt in lettura, encoding utf8, sf, quindi apro questo file, eh, un, leggo una riga per volta da questo file, quindi for line in, a, in file, e questa linea, la, questa riga la separo in due parti, come è fatto questo index data, è fatto eh, da un intero e una stringa separati da due punti, Ok? Quindi devo splittare questa uh, stringa in due punti, cioè do, su, in base al carattere due punti. Eccolo qua. Quindi prenderò uh, che i campi della riga, li ottengo prendendo la linea, cancellando la capo finale, R-strip, e dividendola in corrispondenza dei due punti. in cui quindi avrò la pagina, che altro non è che il campo di 0, convertito in intero, che è il primo campo, e il termine, la parola chiave, sarà il campo di 1. Lo scrivo, li esplicito così solo per, per comodità, no? per dargli un nome. Quindi qui sto semplicemente leggendo dal file, e ho, per ogni riga del file, il numero di pagina e il termine, ok? Uh, rispondo alla domanda di Maddalina che mi chiede perché scrivo rstrip senza parametri anziché rstrip di barra n? Uh, perché rstrip senza parametri uh, oltre al barra n rimuove eventualmente se ci fossero anche degli spazi in fondo, quindi cancella tutti i caratteri invisibili alla fine del file. Alla fine della riga, scusate, anziché barra n cancellerebbe solamente il barra n, se ci fossero degli spazi in più li conserverebbe. In questo caso, visto che mi interessa solamente dei termini, eh, preferisco, se ci fossero degli spazi, anche buttarli, buttare via anche essi. Mm? Eh, la, la definizione della funzione dice, ritorna una copia della stringa col trailing white space removed, quindi avendo eliminato tutto il white space, e il white space è un termine generico che indica spazi, tabulazioni, a capo, tutti i caratteri invisibili. Se invece sono dati dei caratteri, allora cancella solamente quelli che gli ho dato. Ok, ehm... pagina termine, e quindi vogliamo avere... mettere una print di verifica, Forse almeno vediamo se fino a qua funziona, il termine, termine, compare a pagina a pagina page, quindi proviamo a vedere se fino a qua funziona, il termine type compare a pagina 6, il termine example compare a pagina 7 e così via, quindi diciamo, direi che siamo a posto, il termine set compare a pagina 20 e questo ovviamente è nell'ordine di apparizione del file, man mano che leggo il file. Questo non è ancora l'indice analitico, chiaramente, no? perché io dovrei, nell'indice analitico, devo raggruppare type, compare a pagina 6, ma anche a pagina 8, quindi qua devo mettere 6 e 8 insieme, no? dovrei, devo raggruppare tra di loro le varie pagine, e per questo uso il dizionario. Allora, cosa può capitare? Può darsi che questo termine che incontro non l'abbia ancora mai visto, allora devo creare una nuova ente nel dizionario, quindi se per caso il termine che ho letto non è nel dizionario, non è ancora nell'indice analitico, e ricordiamoci che l'operatore in sui dizionari va a controllare le chiavi, non i valori, allora lo devo aggiungere. Allora dovrò creare un nuovo elemento nel dizionario analitico. Termine. Allora, uso come chiave del dizionario il termine che ho appena letto. Quindi farò analytics code type uguale che cosa? Uguale un insieme che contiene la pagina. Se non sei, scusate, 6, sì, ma in generale page Quindi tutte le volte che vedo un termine che non avevo visto prima, devo aggiungere una nuova entry al dizionario. E questa nuova entry sarà definita con il come valore, ci metterò l'insieme che contiene il numero di pagine in cui quel termine è comparso per la prima volta. Proviamo a stampare cosa abbiamo ottenuto fin qua. Non è completo ovviamente, ma vediamo cosa abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto, guardiamolo qua sotto, l'ultima riga, un dizionario in cui ci sono effettivamente tutte le parole chiave, type, example, index, program, set, che ho incontrato, nell'ordine con cui le ho incontrate, perché ricordiamoci che i dizionari mantengono l'ordine di inserimento delle chiavi e però ovviamente eh, l'insieme contiene un elemento solo perché io ho aggiunto il numero di pagina solamente la prima volta che vedevo un termine ok? c'è questo if che dice ok, se, il, se il termine non c'è ancora crealo però se il termine c'è già e questa è la parte che ci manca se il termine c'è già cosa devo fare? allora la seconda volta che io vedo il termine type in una pagina nuova, che non è più la pagina 6, cosa dovrò fare? Eh beh beh, dovrò aggiornare l'insieme associato alla parola chiave type, che già contiene una pagina, ne aggiungo una seconda. Quindi prenderò analitico di termine. Analitico è il mio dizionario di termine mi dà il valore associato a quel termine, quindi in questo caso sarebbe l'insieme che contiene il 6, io a questo insieme aggiungerò, e quindi posso usare il metodo add per aggiungere l'elemento all'insieme, il numero di pagina. Quindi se il termine è la prima volta che lo vedo, creo un nuovo insieme e creo una nuova entry nel, nel dizionario. Se invece quel termine c'è già, allora non creo nessun insieme nuovo, ma semplicemente aggiungo un elemento a un insieme che esiste già. E qual è l'insieme che esiste già? Beh, è quello che ottengo andando a, ad accedere al dizionario nel posto giusto. E se io faccio eseguire questo programma nuovamente, trovo che appunto type, la prima volta mi ha creato il dizionario con la, con la pagina 6, ma poi quando ho incontrato la seconda volta il termine type, ha fatto sì che al dizionario venisse aggiunto anche il valore 8 poi come, sa come sappiamo i valori di dizionari sono disordinati quindi non, non rispettano l'ordine con cui sono stati inseriti così come example era composta due volte quindi avrà in corrispondenza un insieme che compare, contiene due elementi index invece compare una volta sola quindi dopo che ho creato inizialmente questo set non l'ho più toccato e rimarrà così questo è il modo più sintetico, qualcun altro avrebbe potuto dire analitico di termine uguale analitico di termine, eh, che ne so ad esempio union pagi, no, è un altro modo, faccio l'unione tra due insiemi, L'insieme delle pagine esistenti con l'insieme della nuova pagina che, eh, che ho scoperto. E quindi creo un nuovo insieme e aggiorno il contenuto del dizionario con questo nuovo insieme al posto di quello vecchio. In questo caso era un pochino più lungo, chiaramente il metodo più semplice era semplicemente aggiornare l'insieme esistente, non crearne uno nuovo facendo l'unione, facendo la somma, eccetera. Ma diciamo così, dal punto di vista del risultato erano corretti entrambi. Quindi noi siamo arrivati ad avere questo, questa struttura dati complessa, così come l'abbiamo chiamata nelle slide, che eh, contiene tutte le informazioni per stampare l'indice analitico, che è questa. Noi lo vogliamo stampare un pochino più in bella e quindi dovremo stampare, eh, ordinare le stampe innanzitutto per ordine alfabetico della parola chiave e poi stampiamo i numeri di pagina su una stessa riga, separati da virgola in ordine numerico crescente vabbè, ma questo è facile basterà a questo punto che noi cicliamo sul, eh, sul dizionario ok? andando a prendere i vari termini all'interno dell'indice analitico ordinato allora ricordiamoci quando cicliamo su un dizionario in realtà stiamo ciclando sulle chiavi del dizionario, a meno che non usiate punto .items stiamo sempre ciclando sulle chiavi sorte delle chiavi mi dà la lista ordinata alfabeticamente delle chiavi stesse le pagine sono l'insieme che contiene le pagine corrispondenti a un certo termine, le ottengo andando ovviamente a interrogare ad accedere al dizionario alla posizione del termine corrispondente e l'elenco delle pagine a questo punto è un insieme eh, io posso eh, fare una join no? Sul, sull'ordinamento crescente dei numeri presenti in quell'insieme eh? quindi le pagine da stampare l'elenco delle pagine, lo posso ottenere usando una funzione join dell'ordinamento delle pagine. E quindi potrò stampare a questo punto semplicemente, poi andiamo passo passo su questa parte qua eh, per capirla meglio, che il termine Termine compare in questo elenco di pagine. Facciamo un run e poi lo, lo ri, ragioniamo un passo per volta. Infatti non funziona. Eh, ah, hai ragione tu perché ok, andiamo un passo per volta così capiamo anche l'errore insieme. Allora, arriviamo fino a qua in modalità debug. Allora, fin qua spero sia chiaro, no? analitico, così vediamo com'è fatto, è il nostro dizionario, guardatelo qua sotto, eh, che contiene una entry per ogni parola chiave. Alla entry tipo type è associato come valore un set di due elementi, l'8 e il 6, a example è associato un set di 10 7 e così via. No, questa è la nostra struttura dati che volevamo costruire. Poi stiamo iterando dentro sorted di analitico. Quindi abbiamo considerato le chiavi del dizionario in ordine crescente. E quindi il primo termine che mi capita sotto mano è example, che all'interno del dizionario non è la prima parola in ordine di apparizione, ma è la prima in ordine alfabetico. Example. E ho fatto accesso a analitico di termine per ottenere pagine, che è il set, che in questo caso contiene solamente un numero solo, cioè solo il 20. No, scusate, l'example è questo, il set. Contiene 10 e 7. Okay? Quindi questa pagina, questa variabile pagine, che è anche riportata qua sotto, è un insieme che contiene i numeri 10 e 7. Allora, io cosa che devo fare? Devo convertire questo insieme di due numeri nella stringa 7, spazio 10. Uh, pensavo di farlo così semplicemente ma in realtà no, uh, non funziona perché qui quello che volevo fare era pagine era 17 l'insieme sorte di pagine era la lista 7,10 e fin qua è giusto se non ci crediamo verifichiamo nella console di python se io ho Uh, pagine uguale all'insieme 7,10. Okay? Se io scrivo sorted di pagine, quindi pagine è un set, la funzione sorted applicata a un set mi dà una lista con gli stessi elementi del set, ma, ma ordinati dal più piccolo al più grande. Quindi fin qua è giusto. L'errore che ho fatto è di pensare di poter fare una join con una lista di interi. Invece la funzione join funziona benissimo, ma funziona se la lista è una lista di stringhe. Allora dovrò fare un passaggio in più. Dovrò convertire questo 7 e questo 10 in stringhe dopo che l'ho ordinato. Non devo convertirlo in stringhe prima e ordinarlo dopo. Per ordinarlo devono essere numeri, se no l'ordinamento è alfabetico e non numerico. Lo ordino, poi lo converto in stringhe e poi faccio la join per poterlo stampare. Quindi spezziamo... In più parti questo codice, quindi ho l'elenco delle pagine come insieme. Quindi ho una lista pagine delle pagine, la posso ottenere con un sorted dell'insieme. Questa lista delle pagine però la devo convertire in una lista di stringhe e non una lista di interi. Beh, un modo più veloce per poterlo fare è usare una comprehension in cui converto nstr str di x, tutte le x che sono dentro la lista delle pagine. No, sostituisco ciascun elemento x della lista delle pagine, l'elemento che ottengo convertendo quell'intero, in che ho chiamato genericamente x, in una, eh, in una stringa. Allora a questo punto dovrei poter essere in grado di usare lista-pagine nella funzione, nel metodo join in modo da poter mettere insieme se questa lista contiene più di un elemento metterli insieme tutti in un'unica stringa separati da virgola mi ero dimenticato questo passaggio di conversione in stringa quindi vediamo un po' se adesso funziona torniamo nel run e sì direi di sì perché l'output finale che ottengo è questo dovrebbe essere ciò che ci aspettavamo. ad esempio l'index program 7 sono in ordine alfabetico crescente, 710, 711, 68 sono in ordine numerico crescente separati da virgola, e la virgola ovviamente c'è dove serve e non c'è quando non serve, cioè quando è un elemento solo quindi in queste righe di codice dalla 30 alla 35 abbiamo, diciamo così, ci siamo occupati dell'output, della costruzione in output di questo dizionario, in questo inci analitico, scusate, eh, dove la, la difficoltà principale è stata la formattazione, cioè mettere in ordine le cose e mettere le virgole al posto giusto, ma è stato molto facile perché avendo i dati già strutturati nel modo giusto, dizionario in cui le chiavi sono esattamente i termini che voglio stampare, i valori sono esattamente l'insieme delle pagine da stampare, eh, già così mi ha semplificato la vita nella parte di output. E ovviamente tutti i dettagli della formattazione delle virgole, degli a capo, delle stringhe invece questi non me, non me li può risparmiare nessuno ci sono domande e dubbi su questo esercizio che abbiamo fatto? l'idea chiave è stata Memorizziamo i dati in questo modo, dizionario di insiemi. Poi abbiamo costruito due metà del programma, questo è il cardine di questo esercizio, no? questo è il punto cardine. Poi abbiamo scritto un po' di righe di codice per costruire questa struttura dati, che poi alla fine è questa, e un po' di righe di codice per stamparla nel modo opportuno. Se avessimo pensato a una struttura di dati diversa, probabilmente avremmo faticato di più sia per leggerla sia per stamparla. Cioè ogni volta va pensata la struttura dati che sia più adatta no, al problema che stiamo risolvendo. Ehm, dunque, Francesco ha scritto qualche cosa nella chat, una sua versione del programma, però mi dice non ordina le pagine. Perché l'errore che fai eh, è scrivere sorted lista pagine. Dove il, quando fai sorted lista pagine, lista pagine è già una stringa, cioè una lista di stringhe E quindi stai riordinando quella lista sulla base dell'ordine alfabetico E quindi ti verrà sicuramente 10 prima di 7 e 11 prima di 7 Quindi nella join vedi che qua non c'è più il sorted, l'ho tolto eh, Se facessi sorted di questa lista di stringhe eh, rovinerei l'ordinamento che ho fatto prima sui numeri. Questo sorte sui numeri è il motivo principale per cui quando ho letto il file ho scritto int per leggere il numero di pagina. Perché se non dovessi ordinare in modo crescente per, pagi, per numero di pagina, ma che me frega a me di convertire la pagina in intero? Sì, per pulizia, per ordine va benissimo. Ma se no, lo prendo come stringa, lo stampo come stringa e mi risparmio due operazioni. Invece, no, lo leggo come stringa, ma poi lo converto come intero. Perché? Ma perché dopo dovrò ordinarli col criterio dell'ordinamento numerico, non quello delle stringhe. In modo che questo sorted lavori con liste di interi. Poi purtroppo se è una lista di interi la, non piace la join, e allora per fare un favore alla join ritorno a fare una lista di stringhe. Ok? Quindi questo è un esempio in cui abbiamo mescolato no? dizionari e insiemi e alla fine liste che ci servivano per travasare le informazioni da una parte all'altra. No? Ogni volta che faccio un sort, tira fuori una lista, quando devo convertire gli elementi uso una comprehension e così via. E tra l'altro non l'abbiamo diciamo, riaccennato nelle slide, ma la sintassi come, come comprehension funziona. Con le liste, ma funziona anche con le tuple, anche con gli insiemi, anche con i dizionari. Okay? Quindi se avete bisogno di creare al volo un dizionario una lista un insieme, di fatto copiando e trasformando elementi di una lista, dizionario, insieme eh, di partenza, mh, si può usare la sintassi della comprehension. L'unica differenza ovviamente è che le parentesi anziché, tonde saranno quadre, anziché quadre saranno tonde o graffe per creare strutture dati diverse. Ok, allora se non ci sono altri dubbi su questo esercizio magari possiamo almeno iniziare ad impostare quello successivo che è riportato qua nella slide dalla 102, pagina 102 che eh, parla di un negozio che vende, una catena di negozi no? che vendono gelati eh, dice vogliamo estrarre i dati da un file di testo che rappresenta le vendite annue di differenti gusti di gelato in diversi negozi di una catena di gelaterie ciascuna riga del file rappresenta un gusto ciascuna colonna rappresenta un negozio okay? ciò che vogliamo fare è elaborare i dati in modo da produrre un report simile a quello seguente ho i vari gusti ho le varie colonne che rappresentano il primo, il secondo e il terzo negozio a fianco ho una vendita totale del singolo gusto, quindi cioccolato sarà, ne avrà venduto 10.000, eh, queste sono vendite, quindi ha incassato 10.000 euro o dollari nel primo negozio, 9.000 nel secondo, 9.500 nel terzo, in totale abbiamo incassato 28.000 euro dalle vendite di gelato al gusto di cioccolato, e viceversa, vaniglia avrà venduto 8.500, 7.200, 8.900, in totale ho venduto 24.000 dollari di gelato alla vaniglia. E in più voglio anche aggiungere una colonna in cui ci siano le somme degli incassi per negozio, quindi negozio 1, negozio 2, negozio 3, negozio 1 avrà incassato 42.000 dollari eh, per la somma degli incassi dei vari gusti. Okay? Allora anche qua, come possiamo rappresentare i dati, questa struttura dati, e quali dati rappresentiamo? Okay. allora eh, conviene secondo me rappresentare i dati principali cioè questa parte della tabella da cui poi ci possiamo calcolare i totali i totali li possiamo sempre calcolare in un secondo momento quindi questa parte della tabella di fatto è come se fosse una tabella che ha 5 righe e 4 colonne però forse non è, non è comodo rappresentarla come tabella cioè come lista di liste no? forse è più comodo rappresentarla come eh, dizionario, anche qua, che associa a ciascun gusto la lista dei negozi. No? Potrei rappresentarla così, Copia. guardiamo la foto, la, il disegno che c'è già, già sulle slide per, per brevità. Io posso trovare un dizionario che mappa i nomi dei gusti sulla lista delle vendite Quindi il, la chiave del dizionario è una stringa che rappresenta il nome del gusto Il valore del dizionario è una lista di tre elementi che corrisponde alla quantità venduta in ciascuno dei tre negozi Quindi in questo caso ho un dizionario di liste i cui valori sono liste di numeri reali, queste liste sono a loro volta contengono numeri reali, cioè rappresentano le vendite. Poi una volta che ho questo, chiaramente per fare il totale venduto di cioccolato farò la somma di questa lista qui, semplicemente. E invece per avere il totale del, del primo negozio o del secondo negozio dovrò fare la somma chiaramente di tutti gli elementi del dizionario, di tutti i values, però nella colonna 1. E eh vabbè, si fa con un ciclo. Ok? Quindi, però questo lo dobbiamo fare ovviamente partendo da un file di testo, questo icecream.txt, dove i dati sono formattati in questo modo. Allora, anche qua possiamo provarci, no, sono un gusto per ogni riga separati da due punti, con quattro campi separati da due punti. Allora, possiamo provare a iniziare un nuovo file gelati, dove leggiamo il nostro file, eh, dobbiamo, ci costruiamo quindi abbiamo detto un dizionario con chiavi stringhe e valore liste, quindi questo dizionario lo chiamiamo vendite e lo inizializziamo chiaramente come un dizionario vuoto, poi man mano che leggiamo dal file lo andremo a riempire, questo è più facile da riempire perché è più regolare, ho esattamente lo stesso numero di colonne in ogni, in ogni riga e ogni riga del file corrisponde a una nuova, un nuovo elemento del dizionario, non ho il dubbio è nuovo oppure non è nuovo. Non, puoi, non può comparire più volte lo stesso gusto di, di gelato in questo caso. Quindi Open uh, Ice Cream, che è il nome del file che contiene i dati, in modalità lettura, encoding, f for line in file a questo punto estrago i campi uguale line.rstrip.split su due punti ok allora a questo punto ho una riga in cui il campo di 0 è il nome del gusto e i campi di 1, 2 3 saranno i nomi, saranno gli incassi dei tre negozi. Allora per far questo, a questo punto posso aggiungere al dizionario vendite: vendite aggiungo una nuova, un nuovo item, la cui chiave cos'è, campi di 0. Quindi la chiave che inserisco corrisponde al primo campo della riga. E il valore è una lista, quindi ci metto dentro questo dizionario a, con chiave campi di 0, una lista fatta da campi 1, campi 2, campi 3. Convertiti in float però. Float campi 1, e di 1. Float campi 2. Float. Campi 3. Quindi ogni volta che leggo una riga del file aggiungo un item al dizionario e già che ci sono leggo i dati, li converto in float e li metto in una lista. Quindi il risultato che ottengo dopo questa lettura è di questo, file, di questo dizionario che si chiama vendite sarà dunque andiamo a fare run di gelati gelati run sarà questo vaniglia 8500 7200, 8900 vedete la struttura dizionario chiave, valore chiave, valore la chiave è sempre una stringa e il valore è sempre una lista di float. E quindi a questo punto non ci rimane che mettere in bella questi risultati, li dobbiamo stampare, mi pare che sulle slide ce li facesse stampare in ordine alfabetico di gusto, E quindi anche qua iteriamo sul gusto in sorted di vendite. e dovrò stampare a questo punto i vari, i vari valori no? e quindi potrò fare una print del gusto eh, iniziamo a stampare il non allineato devo stampare gusto e, eh, e poi avere le tre vendite e quindi vendite di gusto di zero vendite di gusto di 1, vendite di gusto di 2. Cosa stiamo facendo qua? Vendite è il dizionario, gusto è la singola chiave, vendite di gusto è il valore associato a quella singola chiave, che però a sua volta è una lista, e quindi posso estrarre il primo elemento 0, il secondo elemento 1 e il terzo elemento 2 di quella lista se non sbaglio quindi posso stampare questa cosa qua che alla fine è il file di partenza dobbiamo solo poi allinearlo, mettere un po' meglio la formatazione ehm, poi in questo caso devo anche calcolare la somma allora aggiungo un'altra colonna che può essere la somma è facile da calcolare perché è la somma del, dei valori, cioè somma degli elementi presenti nella lista che corrisponde al valore di quel gusto. A parole diventa contorto. Devo semplicemente fare il sum di questi tre numeri qua. E questi numeri non sono altro che vendite di gusto. Vendite di gusto. Fatemi andare a capo da qualche parte, sennò no questa riga diventa troppo lunga. Come ultimo elemento ci aggiungo anche il valore somma delle vendite di quel gusto lì. Allora, gusto è la chiave, vendite di gusto, perdon, qui ci sono le parenti quadrate, vendite di gusto è, la, è il valore corrispondente alla chiave, cioè la lista di, di, di valori venduti, sum fa la somma di quella lista e quindi dovrebbe saltare fuori già anche la somma di ciascuna riga. Poi, come detto, dobbiamo incolonnarle, aggiungere gli spazi, eccetera. Marco mi chiede, e se non conoscessimo il numero di elementi corrispondenti al campo? Ok, se non conoscessimo il numero di elementi, quindi in questo caso sono sempre tre elementi, ma in altri casi potrebbero essere di più, devo fare dei cicli while o dei cicli for per andare a prendere tanti elementi quanti ce ne sono. Sia sopra, quindi qua non potrei più fare un flotto di campi, eccetera, eccetera, ma potrei semplicemente prendere campi di uno o due punti, cioè dal primo in avanti, tanti quanti ce ne sono, e li metto in una lista, poi devo convertirlo in float, quindi devo fare un piccolo ciclo per convertire stringa in float o una comprehension. E anche qua non posso, non posso dire 0, 1, 2, devo fare un ciclo for in cui li stampo uno per volta. Fino a quanti ce ne sono, fino alla length della stringa. No? Quindi il caso generale ovviamente, eh, uno potrei non sapere quanti, quanti negozi ci sono ma magari i negozi sono sempre gli stessi, cioè ci sono sempre sette negozi per tutti i gusti. La cosa ancora più complicata è quello in cui magari in ogni riga del file possa avere un numero diverso di elementi. Allora in quel caso chiaramente diventa impossibile incolonnarli nella stampa, ma li posso tranquillamente rappresentare. Se so quanti sono e sono pochi, li posso enumerare uno per uno, chiamare per nome, 1 2 3 0 1 2. Se invece sono un in numero ignoto, li gestirò con dei cicli oppure del slicing per stare un pezzo oppure della comprehension no? qui avrei potuto fare una comprehension del tipo campi di uno o due punti okay. tutti i campi da lì in avanti e allora che, che siano 3, che siano 4, che siano 5 mi dà la lista contenente tutti i campi P poi me, le, me li restituisce come stringa io invece li, li vorrei come come float, allora probabilmente questa cosa qua io la metterei dentro una comprehension in cui calcola float di x for x in campi di 1 o 2 punti. Allora, questo fa la stessa cosa di sopra con un numero di campi qualsiasi. Poi se non mi viene in mente di fare... Lo slicing e la comprehension, posso usare un ciclo for, li prendo uno per uno, li converto e faccio l'append, questo non è un problema. Ok, in questo caso erano tre, quindi abbiamo potuto diciamo così, lavorare direttamente con quel numero. Ehm, alla fine di tutto, però devo ancora stampare i totali per negozio. Allora, come faccio a calcolare il totale del primo negozio? Il totale del primo negozio dovrebbe essere la somma eh, delle vendite di tutti i gusti per quel negozio lì. Allora, eh, il modo più semplice è fare una somma. Somma, somma uguale 0 for gusto in Vendite, a questo punto non mi interessa di ordinarlo, somma uguale somma che più eh, vendite di gusto di 0. E questo mi dà la somma delle vendite del primo, 42.691 che dovrebbe essere questo valore qua. del primo, quello 11 è 0, poi lo devo fare tre volte per i tre, ripetere questo calcolo di somma per i tre eh, negozi, quindi dovrei avere, posso inserire a questo punto un ciclo for negozio, negozio in range di 3, allora faccio questa operazione qua, per ciascun negozio quindi la prima volta all'inizio 0 all'inizio 1 all'inizio 2 e ovviamente stampo questa somma senza andare a capo e quindi mi dà questi tre valori quindi ho tutti i dati giusti andando anche qua eh, a usare accedere alle singole parti del dizionario o alle singole parti della lista quando questa lista era all'interno del valore del dizionario stesso. Devo solo, quando scrivo queste espressioni qua, capire bene a che punto sono. Questo è un dizionario, questa è una chiave, questa è una lista, questo è l'indice, questo è un numero reale che corrisponde al numero reale in quella posizione di indice 2 della lista che è il valore corrispondente al gusto se ho a mente come, come sono anni dati, come sono incasellati i dati diventa poi facile, diciamo così, accedere e capire cosa devo fare ecco, l'ultimo passaggio è quello della messa in bella e lo faccio semplicemente usando una stringa formattata in cui stamperò ad esempio il gusto le stesse cose di prima, ma le metto in una stringa formattata in cui posso poi indicare che il gusto lo voglio su eh, che so, 25 caratteri come stringa e poi segue le vendite di gusto di 0. E questo qua ce l'avrò su dunque sono 5 caratteri, 6, 7, 8, mettiamone 10 per sicurezza, di cui 2 come parte frazionaria, quindi ho tutti i codici di formattazione delle F stringhe, poi questo qua si ripete 3 volte gusto di 0, gusto di 1, gusto di 2 e poi ci aggiungerò ancora la somma delle vendite di gusto anch'essa formattata nello stesso modo. Uh. Qualcosa che non va perché mi segnala un errore, cosa ho sbagliato? Fin qua sembra giusto. Sum 20 di gusto, forse non posso usare la funzione sum qua dentro. Vabbè, allora me lo calcolo a parte: somma uguale. Ah no, scusate, avevo una chiusa tonda di troppo. Non andava benissimo, avevo una chiusa tonda di troppo quindi posso tranquillamente usarlo, quindi la stessa cosa, adesso commento la print di prima e ho indicato nella formatted string le istruzioni di formattazione che per ciascuna variabile eh, mi dice qual è l'ampiezza, 25 caratteri tipo stringa, 10 caratteri di cui 2 frazionari tipo floating point e mi permette di incolonnarli così e la stessa cosa la posso fare sulla somma chiaramente interpolandolo in un f string, sempre con lo stesso tipo di formattazione, e da cui però davanti devo mettere 25 caratteri bianchi, quindi print 25 spazi, spazio per 25, senza andare a capo. E alla fine di tutto vado a capo una volta. Così. Mm? però come sempre quando, io, cominci, quando cominciamo a aggiungere la formattazione ci perdiamo sicuramente in leggibilità perché tra virgolette parentesi graffe codici di formattazione comincia tutto a incasinarsi quindi io, il mio consiglio è sempre quello di aggiungerlo come ultimissimo passaggio l'importante è ottenere i dati puliti poi una volta che ho i dati puliti metterli in bella è noioso è necessario però Uh, a questo punto ci concentriamo su quello sappiamo che la parte di calcolo di algoritmo è già giusta perché l'abbiamo già visto diciamo, sui, sui dati grezzi va bene? allora abbiamo fatto un po' in fretta ma siamo riusciti ancora a inserire questo secondo esercizio nel tempo che avevamo a disposizione se avete domande al volo ci possiamo stare se no vi condivido subito i file e poi con, cioè, sulla chat e poi con più calma li carico sul sito in giornata Uh, differenza da 10.2 e 25, ah no, perché 25, questa è una stringa, giusto? È una stringa e quindi questo carattere S indica che è una stringa e davanti c'è eh, il numero di spazi che questa stringa occupa, quindi questo 25 sono 25 caratteri totali, è l'ampiezza la, di questo campo. Mentre gli altri sono numeri reali, quindi F sta per floating point e la formattazione dei numeri di floating point è fatta in questo modo: numero di spazi totali occupati. E punto numero di cifre dopo la virgola, okay? quindi a seconda chiaramente che siano interi, reali o stringhe, i codici di formattazione sono leggermente diversi, l'avevamo visti nel capitolo sulle stringhe, quindi se non sbaglio è l'unità 2 secoli fa, però purtroppo sono sempre attuali, non abbiamo il lusso di poterci... Ehm, poterci dimenticare le cose c'è una domanda sulla chat di Zoom che mh, ho visto solo adesso perché normalmente stiamo usando la chat di Slack mi chiede, di Mark che mi chiede se possiamo avere a disposizione fogli di brutta su cui concettualizzare da risolvere sì, potete usare i fogli bianchi purché siano fogli bianchi ci potete scrivere, pasticciare non li consegnate, non fanno parte della consegna però li potete utilizzare più la stampa del foglio delle funzioni che, eh, di cui abbiamo parlato che stiamo via via finalizzando in questi giorni Ok, se non c'è altro, noi ci salutiamo e ci vedremo martedì prossimo per la giornata dei laboratori e mercoledì per la simulazione d'esame. Buon appetito a tutti!